shalom a tutti e buonasera qui siamo al canale Teologia 1 a cura del professor Walter Binni che ringrazio per questa opportunità e siamo direttamente da Israele questo per tutti gli amanti di teologia e studiosi di soteriologia vogliamo condividere una pillola da Israele dove mi trovo in questo momento? esattamente davanti al muro chiamato il muro del Pianto. o meglio quello che è rimasto del tempio costruito da parte di Salomone, progetto che è nato nel cuore del re Davide, ma è stato poi concretizzato per mezzo di suo figlio Salomone. In questo luogo di preghiera, in questo luogo di speranza, dove le persone vengono ancora a intercedere, a pregare, a credere che le promesse che Dio ha fatto per questa nazione si compiranno e si adempiranno, voglio lasciare una parola di speranza per tutti noi, al nostro Dio che ascolta le promesse, in questo luogo noi vediamo che non è mai tempo di desistere, ma è sempre continuare a credere in quello che Dio ha detto riguardo a questa nazione. Vogliamo proclamare Israele benedetta e benedire Gerusalemme così come dice il salmista. Quindi invito a continuare a studiare riguardo a questa tematica e da qui, in questo luogo meraviglioso, vi saluto. Teologia 1 Shalom a tutti, qui Amanda Pizzagalli, siamo al canale Teologia 1, a cura del professor Walter Bini. In questo momento ci troviamo nel giardino del tumulo di Gesù, come possiamo vedere alle nostre spalle. E non posso lasciare di fare un piccolo video, condividere una parola che si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 15, e la parola dice così, anzi, 16, e dice... Ed egli disse loro, non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, è resuscitato, non è qui, ecco il luogo dove lo avevate deposto. Ma andate a dire ai suoi discepoli, a Pietro, che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete dove vi ha detto. In questo luogo che per noi è il fulcro del principio della nostra fede, possiamo constatare che il tumulo è vuoto. Che quando le donne sono andate a cercare Gesù, si chiedevano, ma chi toglierà quella pietra così grande? E la Bibbia dice che quando loro sono arrivate, la pietra era già stata tolta. E l'angelo gli ha chiesto, perché cercate colui che è vivente tra i morti? Quindi questo luogo di vita, di resurrezione, vogliamo veramente proclamare vita nelle nostre vite, vita nella nostra vita spirituale e vita eterna per tutti coloro che credono. Questa è Teologia 1, e sono Amanda Pizzagallo. Pace a tutti. Grazie a tutti.